C'è qualcosa di più bello che sognare? Molte volte sento in giro gente che ripensa a quando era piccola, quando la vita era più semplice, quando davvero bastava poco per divertirsi. Ma questo come? Tutto grazie ai sogni. Quando siamo piccoli, niente sembra irraggiungibile. Ma tutto improvvisamente cambia. Quando cresciamo, non ci è più permesso sognare. E improvvisamente la nostra vita subisce un declino. È già deciso quello che dovremmo fare. Dobbiamo studiare, crearci una famiglia, lavorare finché tutti i nostri sogni vengono distrutti uno dopo l'altro e morire. Ma che palle! Perché dobbiamo vivere una vita così grigia e senza senso? La vita è piena di colori, bisogna solo riuscire a vederli! Questo mondo è cresciuto grazie ai sognatori! Grazie a persone che non hanno mai smesso di guardare a diati quel muro! Grazie a persone considerate folli solo perché non adeguate alla mediocrità! Ma io mi chiedo, qui chi è più folle? C'è stato dato questo mondo stupendo, pieno di colori! Ma pian piano lo stiamo distruggendo, lo stiamo rendendo grigio come la nostra vita! Non dobbiamo mai rinunciare ai nostri sogni, perché ci porteranno in posti incredibili! so complicated <laughs>